Ciao a tutti e benvenuti in questo upper body workout. Iniziamo con un riscaldamento facendo un mini circuito di 4 esercizi: Plank to pike, plank to pike, 3, 4, 5, 6 10, ora 10 comando 1, 2, 3, 4, 5, salendo sempre con lo stesso braccio, ora cambio braccio 1. shoulder touch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e ora 30 secondi plank non conto Ripeto questo circuito di riscaldamento Altro due volte Ok, dopo un riscaldamento Che mi ha distrutto le spalle Iniziamo con i working sets. Yes, quindi <ride> è top. Allora, inizio con i Renegade Row Che non sono sicurissima si chiamino così Ma adesso vi faccio vedere Più un rematore Quindi, Renegade Row allora, si parte da una posizione di plank, il manubrio deve essere accanto al corpo, non è qua davanti, è qui a lato, perché per beccare il dorsale deve essere a metà del busto, ok? Quindi, con questo braccio mi reggo e mi reggo con l'addome, il movimento è questo. Non c'è bisogno di appoggiarlo, potete farne 10 uno di fila all'altro. Il braccio sale parallelo al corpo ed è perpendicolare al pavimento. Non si apre il gomito perché si deve andare a lavorare questa parte del dorso. Quando siete in punta tenete un secondo, due la posizione e poi rilasciate. Non c'è un ampio uh, range of movement rom perché il pavimento è troppo vicino, quindi non c'è l'allungamento del braccio, quello che si avrebbe ad esempio su una panca, il movimento è molto limitato a soltanto questo, ok? è un altro modo, un modo alternativo, un modo diverso per allenare questa parte del corpo. Io allargo un pochino di più le gambe rispetto alla posizione normale di plank per tenere di più l'equilibrio e coinvolgere maggiormente l'addome. Se non cado giù nell'erba... Seguite questo esercizio è come se ci fosse un filo che vi tira su dal gomito, fate fatto una bollicina, e vi porta il braccio indietro, quindi 10 da una parte e 10 dall'altra. Mi raccomando, rimanete in plank e non giratevi, perché questa è un po' la tendenza. E poi questo in super serie con il rematore, che io faccio grazie a un manico di scopa, gentilmente offerto da Jimmy, ma potete chiedere alle vostre mamme, e una cassa dell'acqua. Queste sono sei bottiglie da 2 litri, quindi fanno 12. Non è pesantissimo, però è meglio di nulla. Faccio un rematore a 90 ⁇ quindi io sono piegata a 90 ⁇ quindi ho la schiena parallela al pavimento, gambe leggermente barricate e il movimento è questo, tiro indietro, quindi i gomiti sono sempre accanto al corpo, sto buttando fuori in petto comunque però mantenendo la schiena dritta per sentire stringere qui in mezzo, come se avessi la solita nocciolina, tengo la posizione almeno due secondi e rilascio. In super serie faccio tre giri Quindi me ne mancano due Adesso cambio il peso del manubrio Questo è un manubrio regolabile Quindi Due kg, Ok Allora, seconda super serie Sono push up e spinte frontali Yes Quindi push up Se avete seguito i miei video della quarantena Ormai li saprete fare benissimo Ma per chi se li è persi push up si parte da stesi per terra mano accanto al seno, leggermente sotto al livello del capezzolo leggermente aperte il push up si fa partendo da qui e ritornando qui guardo in avanti, prendo il respiro mi spingo su salgo tutto un blocco non, sale prima, non salgono prima le spalle poi seguo la schiena e le gambe salgo tutto insieme e scendo. Lo rifaccio. Questo è un push-up completo. Se non riuscite a farlo, perché magari fate questo, non lo fate, fate salire soltanto il busto tenendo le ginocchia e i piedi attaccati a terra. Quindi... Quando fate il push up è come se ci fosse un movimento di risucchio Dove l'addome si contrae e il movimento è tipo Come se stesse andando indietro ok? Spesso, troppo spesso vedo il push up Fatto così O peggio ancora Con le braccia aperte Così Cioè è proprio la posizione inversa Quindi l'addome torna indietro oh, Va bene le braccia non sono così ma sono qui Se avete questo problema provate Prima di fare il push up a stringere l'addome e curvare la schiena Cioè guardate, tolgo il braccio, guardate la differenza tra partire così, tirarsi su Quindi l'addome non, non è contratto E stringere prima l'addome, quindi vedete come già ho leggermente incurvato E poi da qui tirarmi su, senza ovviamente sculare Quindi provate a stringere l'addome la schiena mi si è raddrizzata e spingo su. Secondo me questo vi può essere d'aiuto, fatemelo sapere se lo fate. Comunque farò 10 push-up e 10 spinte frontali. Le spinte frontali le faccio con il manubrio da seduta. E porto il manubrio sopra la testa. Per me questo è un movimento molto difficile perché io ho le, i legamenti molto lassi, soprattutto le spalle. Per me fare movimenti di questo genere con le spalle che mi ritrovo sono molto difficoltosi e ho bisogno di esercitare molto controllo perché rischio che nel momento in cui sono sulla spalla mi ceda e il peso mi cada addosso. Mi è successo? Non è bellissimo, quindi devo stare molto attenta. E tenere pesi relativamente bassi. Comunque quindi adesso 10 push up di cui quanti ne riesco a fare completi, se vedo che sto perdendo la forma metto le ginocchia e li faccio a metà e 10 spinte frontali. Primo giro insieme gli altri due, perché sono tre da soli. 1 perdendo la forma, quindi sette Un po di minuti di pausa fate altri due giri e ci vediamo per la prossima super serie ok Uf. quindi iniziamo con la terza super serie bicipiti e tricipiti oggi facciamo vediamo vediamo vediamo allora i tricipiti li potremmo fare lì i bicipiti, facciamoli come sempre, non stiamo a spaccarci le balle, quindi bicipiti con il manubrio e tricipiti, ora faccio vedere, i bicipiti as usual. Quindi bicipiti biceps curl col manubrio, semplicemente questo movimento, mi raccomando la spalla non portatela avanti, il movimento è da steso. Piegato, potete piegare leggermente ma in questa parte qui non c'è nessuna contrazione del muscolo perché il muscolo lavora da disteso a contratto, il momento di massima contrazione qui non ce l'ha quindi 10 bicep curls, curls. Yes. da qua Ok, e tricipiti oggi li facciamo contro... Allora, io li faccio contro la pianta, ma voi potete farli utilizzando una sedia. Arrivo. Allungo i piedi davanti a me, ma potete anche piegare le gambe, dipende da quanto sono allenati i vostri tricipiti. Il movimento è questo: i gomiti vanno indietro, il corpo scende. L'angolo che si va a creare è un angolo di 90 gradi, ma è dietro. Non so, vedete, che non sono aperte le braccia i gomiti? Questo fa tantissima differenza. I gomiti non puntano all'esterno, ma chiudono dietro. Quindi, da qua. Questa è l'altra super serie, altri due giri, e abbiamo finito i working sets, yes! Ok, quindi working sets finiti, cioè la parte di allenamento che prevede eh, peso aggiuntivo rispetto al proprio corpo. Adesso finisco con un mini circuitino finale killer, breve, perché sinceramente... Sono stanca. Io dedico all'allenamento upper body un giorno della settimana, però gli altri giorni faccio eh, cose, ad esempio i flow, ad esempio le prove di verticali e cose a muro, eccetera, che coinvolgono tanto le spalle e, e praticamente io le ho sempre doloranti, a prescindere dall'allenamento specifico che faccio un giorno della settimana. Quindi sono abbastanza stanca, quindi voglio fare questo circuitino finale e andare a, a mangiare, essenzialmente. Quindi, circuitino finale composto da tre esercizi a corpo libero, molto simile a quello del warm-up, è uguale praticamente, cambiano un pochino gli esercizi e gli esercizi sono body touch, è così, una mano alla cabeza, una mano alla spallina, una mano alla cintura una mano le caviglie questo è uno quindi due oh, tre. Cambiate braccio con cui iniziate e vi manderà il palla alla testa perché se vi abituate a farlo solo con una mano fa un casino. 8 se non li ho fatti 8 li ho fatti uh, ok già poche tette se poi decido neanche di uscire quindi baritage fatto plank moving forward uh, basta plank ho le spalle in fiamme quindi plank moving forward 1 2 3 4 5 cambio braccio 1 2 3 4 5 mi raccomando rimanere sempre in plank, vedete che io rimango sempre bene o male bassa, mi muovo un pochino da destra a sinistra, ma perché il mio addoma non è abbastanza forte, però non salgo su, cioè non faccio, non spancio quando vado in avanti e non salgo su. Mi raccomando sempre il black. Ok, questo circuito sarà composto da due esercizi, questi due, non ho voglia di fare il terzo, sono stanca. Adesso li rifaccerò, eh sì, adesso li far, ripeterò altri due volte, poi basta, basta. Ho le spalle distrutte. Ah! Eh. Quindi io chiuderei qui questo video, spero che questo workout vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere se il format vi piace, cosa vorreste di diverso, se vorreste che facessi tutto l'allenamento, i 45 minuti insieme a voi, se magari volete soltanto la spiegazione all'inizio e poi fate quello che volete, fatemelo sapere anche in base alla vostra esperienza, non ditemi, "Sì, fa un workout di 45 minuti, poi quando ve lo pubblico, ah ma è troppo lungo e noioso, ragazzi. Aiutate, aiutatemi vi chiedo aiuto e basta quindi spero che il video vi sia piaciuto se così state lasciando un mi piace iscrivetevi al canale in momento noi ah, mi raccomando iscrivetevi al canale eh? mi farebbe piacere noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao che ho strecciato anche un pochino la schiena cosa che mi avete chiesto di condividere di più con voi la, le mie cose di stretching prometto che lo farò, sto pensando al format perché può essere noioso quindi ci penso un attimo e eh, ritornerò da voi con un po' di stretching eh? ok ora vado via, veramente ciao ciao ciao, ciao.